No, ciao... Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, fare? Guarda. Mm -hmm. No. No. 20 diviso 4 quanto fa? 5. 5. 5 per 4 fa 20. Come no? Con, eh, Desi, se non è eh, eh, no, è eh, sì, eh. Non hai tante altre operazioni da, da poter fare. Due. Due. Due per sei. Due per sei, dodici. Ok. Sì. 6-12, non 16? No, hai sbagliato. Mm, qua, non qua, qua. 2 per 6-12. Hai sbagliato Desi. 6 diviso 2, quanto fa? No, non mi interessa come l'hai fatto, è sbagliato, quindi non va bene. Desi, non sta a farmi incazzare. Sai come si deve fare la divisione? No, non lo sai fare perché non hai capito come si fanno ancora le cabelline. Vedi quelle cabelline che servono? Da 2 per arrivare a 6, quante volte devi contare? Ecco, quindi 6 diviso 2 quanto fa? 3 per 2 quanto fa? 3 per 2 quanto fa? 3 per 2 fa 3, boh, va bene, ok, perfetto. 3 per 2 fa 3, benissimo. Sì, 25 fa. Sumo, Desi, cazzo. Benissimo. Oggi è la giornata, passa a rifare tabelline. Ma No, no, ma sei, un, ma sei un cazzo, Desi, ma sei un cazzo che mi stai facendo girare le palle adesso. Non sai neanche la tabellina del 2 più adesso. Sumo, non stiamo neanche a scherzare. per 6, 12 finalmente fatta. ma anche prima ti hai detto 12 no non mi hai detto 12 prima non sta, non sta prendendo in giro e cosa devo scrivere? 6 diviso 2 quanto abbiamo detto che fa? Tre. allora scrivi 3 3 per 2 quanto fa? 12 Io. tu dopo passi tutto il giorno a far ah, camolina tu no no lo stesso, dato no, lo stagiarmi da vuoto, e 3x2 lo stesso non fa bene. Tanto per iniziare. Ti sei guadagnata una bella giornata a fare tabellina, Desi. 6. Ti sei guadagnata una bella giornata a fare tabellina. ascolti almeno. Io ti ascolto quanto vuoi, ma 3x2 non fa 12. Sei, Adesso, dopo che mi hai risposto 12, 3x2 cazzo, sulla tabellina del 3 ma sei seria ma sei seria no no tu no non è che hai capito tu hai risposto così perché non sai è diverso 10 diviso 5 50, 10 diviso 5 50 no no tu adesso devi volare un po di tutto e metterti a far tabelline Metterti a fare tabelline anche di corsa sì, no, aspetta, sto calcolando. non devi stare un'ora a calcolare, cazzo, Sumo! Non ti ha chiesto il 126 diviso 2 che devi stare un no a calcolare, su no! No! Devi fare prima la divisione! È uno, è uno Chris. È dentro. gente, sta arrivando gente, due insomma. Ecco, adesso è la stessa cosa di prima, tu qua hai già il numero delle video, quindi devi fare una cosa semplice. Dal 2 devi contare fino a che non arrivi a 8. Chris vai là, fai da esca. Io ci sparo da dietro. là in fondo. Qua. Più avanti. Ti devi nascondere e farli venire da te. Facciamo una roba. Avvicinati. Così. Aspetta. Avvicinati. sento eccoli stanno atterrando dentro il cavo vieni con cavo il jetpack viene. dentro il cavo con il jetpack, con il jetpack. come se abbiamo aperto il corpo ehi vai a cagare vai niente niente niente niente niente niente niente Chris, Lancia razzi per per, per, per per il. granato per... fuori. per colpi lanciarazzi? il. per il. per il. per il. per il. per il. per il. Noi... Noi... Noi... Andiamo più avanti. Guarda che ci sono là due team. Lo so. Siamo più avanti della zona. Più avanti. Apri subito il delto chiaro. Qua, sulla montagna. Sulla montagna. Sì. E dopo fare il materiale? Cos'è quello là? Ehi, ehi razzi! No ma c'è uno, no, Skype, uno e sopra Skype sopra di noi. Sopra di noi. Okay. Non Ho finito il colpi di una capacetta. colpi tra i eterno capacette eh, si sì, ho qualcosa non grandi robe eh. toh ecco finito no, più niente 50 colpi saranno qualcuno e eh, non l'ho posto per metterlo no, fai la veloce ah Vabbè, vabbè, ormai... No, forse è il termo... E passo di qua che mi dà tutto il materiale. Non ho bisogno. Devo mutarlo giù. Devo mutarlo giù. materiale 26 Qui siamo in safe siamo in safe sopra le montagne qui questo sasso, sì, questo può, può, sasso sarà può essere utile però non siamo in però safe devi scendere, scendere. Oh, cos'è sta partita? Tutti... Tutti Qui qua sotto uno qui, qua sotto uno Ecco via possibile sì. dai qua vicino a me. Niente, eh. la corona, me la corona, la corona? Eh no, stanno arrivando in due. calcare un po, di, un po' di più quella matita che così strappi anche il foglio così calchi meglio no, ho sbagliato questa qua ti mancano anche queste Dai Amed, lui no, che bastardo finale da torneo questo.